Ciao a tutti! Oggi prepareremo la mousse al salmone. Il tempo di preparazione della ricetta è di 5 minuti circa. Gli ingredienti sono salmone affumicato, formaggio spalmabile, burro, succo di limone, pepe nero e prezzemolo. Andiamo il via alla ricetta. Siamo all'interno del boccale salmone affumicato. E lo facciamo frullare per 15 secondi a velocità 8. Prendiamo sul fondo. Questo sarà il salmone tritato. Aggiungiamo il formaggio spalmabile, il burro, il limone, il pepe e qualche fogliolina di prezzemolo. Facciamo amalgamare per 40 secondi a velocità 5. La mousse è pronta, andiamo a impiattare. Mousse di salmone, grazie.